Come curare i tuoi post social per fare in modo di attirare l'attenzione e il coinvolgimento del tuo potenziale pubblico. Io sono Andrea Saletti, mi occupo da più di dieci anni di neuromarketing e scienze cognitive applicate ai processi decisionali online e oggi ti parlo proprio di questo, come si crea il post social perfetto. Pensa che secondo un recente studio della Mobile Marketing Association americana, il tempo medio che viene dedicato da parte delle persone nel capire se un post social può essere interessante o meno da approfondire è di massimo un secondo di tempo. Proprio così, il tuo potenziale pubblico ha in mano un cellulare e scorre velocemente il feed del proprio social network e dedica al massimo un secondo nel capire se il tuo post può essere interessante per lui. Beh, Dopo aver pubblicato centinaia di post sui social basati su quelle che sono le discipline che ho portato avanti in questi anni riguardo neuroscienze e psicologia cognitiva, mi sono accorto che ci sono delle regole ben precise che possiamo andare ad applicare per fare in modo che il post che stiamo pubblicando abbia una maggiore probabilità di attivare attrazione e attenzione da parte dell'utente, ma non voglio perdere troppo tempo, quindi arrivo subito a darti quelle che sono le regole principali e ti dico che le regole sono sostanzialmente cinque e si basano su un ragionamento che tu devi fare nel momento stesso in cui pubblichi il post. La regola numero 1, attenzione, è la capacità di ridisegnare nuovi scenari, è la regola più importante. E riguarda quello che tu scrivi all'interno del post. Quindi al di là di come tu presenti un contenuto sappi che quello che c'è scritto è determinante sul fatto che tu possa acquistare nel tempo credibilità, affidabilità e che le persone decidano di parlare di te. La costanza con cui creerai contenuti di valore, e la parola valore è vero, è intangibile, ma ora ti spiego che cosa è per me il valore di un post social, è importantissimo per creare quello che è il seguito di persone, le persone che saranno disposte indipendentemente da come tu incornici l'informazione a seguirti ovunque. Il valore di una comunicazione, di un pensiero, di un qualcosa che ispira le persone è basato sempre su quella che è una riqualificazione de, di quello che pensano, di quelle che sono le loro idee. Quello che io intendo per riqualificazione è il fatto di fornire un'informazione talmente potente, talmente importante che eh, faccia dire alle persone ok finalmente ho unito i puntini. Questo è l'elemento veramente determinante sul fatto che qualcuno ci possa seguire. Noi come a livello cognitivo decidiamo solitamente di seguire, di approfondire qualcosa che in realtà già sappiamo in parte difficilmente partiamo da qualcosa che, su cui non abbiamo assolutamente informazioni ed è proprio qui che devi lavorare il post che tu stai creando deve andare a ridefinire un concetto che per la persona il tuo pubblico di riferimento può sembrare banale può sembrare già sentito e lo deve andare a ridefinire in una maniera diversa lavorare con il vecchio cioè quello che le rassicura ma fornirgli un punto di vista che gli farà capire che esiste qualcosa di più un punto più in alto da cui possono guardare quell'informazione, un punto più in alto da cui possono avere una visuale molto più corretta su come funziona quel determinato argomento. Il secondo elemento è la foto profilo e attenzione non voglio che tu pensi alla fotoprofilo in maniera banale, semplicemente su come viene fatta la foto, perché altrimenti sarebbe un'informazione che trovi ovunque online. Puoi cercare come faccio la fotoprofilo per i social e avrai tantissime risposte. Sì, è vero, la fotoprofilo deve essere di qualità, deve avere dei colori che ti rendano riconoscibile e visibile, magari a livello di attenzione, subito sul suo streaming, sul feed dei social. Contemporaneamente, deve avere anche un'espressione che è in grado di comunicare qualcosa. Ancora meglio se è un'espressione che comunica attrazione. E questo è un aspetto che curo molto bene nel libro, quando parlo appunto di come costruire le immagini e come sorridere davanti a una fotocamera e come impostare il nostro sguardo in modo da dare un tipo di risposta uno stimolo in maniera attrattiva da parte del pubblico che ci segue. Ma lascia perdere un attimo questi aspetti, la parte più importante della fotoprofilo è in realtà chi sei, proprio così. La reputazione che ti sei costruito nel tempo determina il fatto che una persona che si imbatte in un tuo post e veda la tua foto profilo decida di approfondire e leggere quello che stai dicendo. Se sei stato costante nel tempo, hai creato valore nel tempo, le persone hanno capito che tu puoi essere un vero punto di riferimento per un argomento, stai sicuro che indipendentemente da come tu andrai a costruire il frame, la cornice del tuo contenuto, appena vedranno la tua foto, si fermeranno e ti daranno una chance il terzo elemento è il visual che utilizzi nel tuo post attenzione questo è un altrettanto importante il fatto che utilizzi un contenuto visuale aumenta di molto la probabilità che l'utente si fermi a leggere perché perché i contenuti visuali quindi le immagini e tutto quello che riguarda il non uh, scritto hanno una capacità uh, di uh, tirare l'attenzione di essere interpretate fino a 10 volte superiori che un contenuto testuale quindi utilizza le immagini come cavallo di troia per fare in modo di poter arrivare a uno stimolo diretto al coscio del tuo utente in modo che legga poi il contenuto che tu hai scritto ecco da questo punto di vista che cosa posso dirti? posso dirti che le immagini che utilizzi può essere di vario tipo però quelle che funzionano meglio sono principalmente quelle che vanno a creare un contrasto di colori riguardo quello che è il contesto delle social network, quindi su Facebook dove principalmente il colore è, i colori principali sono il bianco e l'azzurro, molto probabilmente se tu utilizzi un rosso o un arancione riuscirai a creare questo cont contrasto, eh, così come, come gli altri social utilizza sempre un'immagine che sappia rompere quello che è la continuità che l'occhio si aspetta relativamente ai colori. Per quanto riguarda invece il contenuto, ci sono tante regole che potrei darti, dall'utilizzare quelle che sono delle immagini che rappresentano dei, degli elementi di sopravvivenza, come può essere il cibo, qualcosa che fa paura, qualcosa che allerta, qualcosa, il sesso e così via, però è vero che quello che secondo me funziona meglio è l'immagine che racconta una storia. Proprio così, il fatto che tu riesca a immortalare un momento che di per sé racconta qualcosa che viene poi specificato all'interno del tuo post è il più grande mezzo che puoi avere per fare in modo che le persone si fermino a leggere i tuoi contenuti a livello di post social. Proprio così le storie, le storie anche raccontate visuali, hanno una potenza dirompente nell'attirare la nostra attenzione. Il quarto elemento sono le parole che tu utilizzi all'inizio del post. Si è scoperto che in occidente il nostro metodo di analisi dei contenuti online segue un pattern a F, chiamato punto F pattern, ossia il nostro occhio parte da sinistra cercando con un movimento rapido di scansione del contenuto da sinistra a destra di individuare se c'è qualcosa che può attirare il nostro interesse e quindi farci soffermare su quel tipo di contenuto. Ecco quello che facciamo leggendo un po' social è proprio questo, immagina di riuscire a a bloccare l'utente tramite la tua immagine profilo il tuo visual a quel punto inizierà a leggere la prima frase in quel momento le parole che tu hai utilizzato hanno un valore importante nel creare uno stato mentale proprio così non sono l'unico a dirlo ci sono esperti molto più di me per quanto riguarda la linguistica a questo riguardo ma quello che posso dirti è che è stato fatto un esperimento scientifico a riguardo dalla Confartigianato di Varese tramite il laboratorio del professor Francesco Gallucci che è uno dei massimi pionieri in Italia dell'argomento neuromarketing e quello che è stato scoperto tramite elettroencefalogramma è che utilizzando determinate parole che vengono spesso utilizzate a livello commerciale si ha la più alta probabilità di ottenere una risposta cognitiva interessante e coinvolgente da parte delle persone. Ci sono poi altre parole tipo la parola qualità che hanno un effetto completamente opposto ossia allontanano le persone dagli argomenti e se fino ad oggi ti riposto il problema se qualità fosse veramente una parola negativa da poco risultato, adesso ne hai veramente la conferma scientifica. Il quinto elemento è la struttura delle frasi all'interno del tuo post. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che tu possa scomporre che con sono i concetti che tu hai inserito nel tuo post secondo quelle che sono le regole e le aspettative interpretative del cervello umano. Devi sapere infatti che il nostro cervello eh, interpreta le cose secondo una sequenza che ho spiegato molto bene nel mio libro che è l'Emotional Journey che può essere applicata in qualsiasi tipo di contesto. Quindi eh, sappi che se tu inizi il tuo post creando una sorta di tensione come può essere enunciando un problema in cui il tuo pubblico si ritrova e poi magari crei un immaginario, una risposta emotiva a questo problema, facendo immaginare alle persone uno scenario che non esiste ancora ma che tu potrai migliorare tramite una tua proposta, un tuo pensiero, un tuo servizio e finisci il post dando una sorta di chiamata all'azione, dicendo alle persone cosa devono fare da quel momento per poi avere successo o agire nei confronti di quella che è l'aspettativa che gli hai creato ecco questo post è veramente efficace ne ho portato un esempio eh, anche in questo caso ho provato scientificamente a social media Status del 2018 e eh, quello che ne è risultato è stato appunto la dimostrazione pratica di come anche allungando moltissimo il post si ottenevano dei risultati eccezionali dal punto di vista del coinvolgimento attenzione però che non sempre la regola di mettere il problema all'inizio del post è così efficace con tutto il tuo pubblico e ti spiego subito perché, perché in realtà noi la nostra attenzione, il nostro coinvolgimento viene attirato anche principalmente da quelle che sono le nostre esperienze pregresse a livello di aspettativa nei confronti di un contenuto. E queste esperienze si basano sulla, eh, sulla nostra capacità di, di prevedere quello che ci sarà scritto, in poche parole sulla nostra consapevolezza riguardo quell'argomento. Quindi eh, meno siamo consapevoli di quell'argomento più il fatto che venga enunciato un problema aumenta la probabilità che io decida di proseguire nella lettura. Mi rivedo in quel problema ma non ho ancora capito che soluzioni esistono. Così come se in realtà io le, il problema ce l'ho già avuto, l'ho già cercato delle soluzioni, so già dell'esistenza di soluzioni di questo tipo, il fatto che eh, si parta direttamente nel post con citare una soluzione e magari la che gli elementi differenzianti rispetto al resto potrebbe aumentare il coinvolgimento in questo caso. Quindi attenzione, la cosa che ti devi chiedere è anche con chi sto parlando, chi è il mio pubblico, quanto è consapevole dell'argomento di cui sto parlando e di conseguenza iniziare il tuo post andando ad intercettare quelli di consapevolezza. Sono sicuro che adesso sei in grado tramite gli strumenti che ti ho dato di fare il ragionamento su quello che può essere il tuo prossimo post social perfetto e quello che ti chiedo da questo punto di vista è assolutamente di condividermi questa informazione. Taggami o scrivimi in privato e fammi sapere com'è andata e che se hai seguito le mie regole e quanto sono state efficaci dal punto di vista del risultato. Sono proprio curioso di vedere se funzionano anche su di te come hanno funzionato su di me negli ultimi anni. Con questo è tutto e mi raccomando come sempre se ti è piaciuto il video lascia un like, poi mi raccomando se non l'hai fatto ma dovresti averlo già fatto segui il canale e attiva mi raccomando anche questo quella campanella che ti permetterà di rimanere sempre aggiornato su tutti i miei nuovi video basati su neuromarketing e psicologia online. Ciao!